L'arrivo di Pipoca a sua nuova casa. Dopo essere stata adottata, Pipoca è stata al veterinario per due giorni. E quando è arrivata in sua nuova casa, anche se ancora un po' intontita e sentendosi fuori il luogo, lei ha cominciato subito a integrarsi. La prima persona con cui ha fatto amicizia è stato con il padrone di casa. Ma dove sono? Chi sono ste persone? Bene, questo qua mi sembra molto coccoloso, disse. Quello giorno ha ricevuto anche la prima visita di zia Yara. Per darle il benvenuto sua nuova padrona gli ha regalato la sua copertina preferita, molto morbida. Che a quanto pare gli è piaciuta molto. Le ha ringraziato con uno sguardo affettuoso. Ops! Quello giorno aveva anche il raffreddore, l'amicetta, ma ha voluto lo stesso conoscere la sua nuova casa. Pipoca era talmente curiosa, che anche se la casa non è molto grande, facevamo fatica a starle dietro con la telecamera. Uff, dopo tutto quello giro Pipoca era molto stanca e ha voluto fare un riposino con sua nuova padrona e finalmente ricevere delle coccole. Ma il riposino non è durato tanto, papà umano le ha portato il suo primo giocattolo ed è impazzita. E quando tutto sembrava essere troppo bello, ecco che arriva la cugina. Ma questa è un'altra storia, che vi racconterò nel prossimo video. Alla prossima! Amigatti!